Scegliete Blender tra le applicazioni, date OK, l'oggetto si muove nello spazio. Se invece sono vicino all'origine dell'oggetto e premo la S, lo faccio diventare una colonna per scalare e scalare la base, e vedete ho modificato la colonna, sono due oggetti completamente distinti, quindi eventuali modifiche da una parte vengono riflesse anche dall'altra. e duplico al più è duplico ed eccoci qua e abbiamo un gran belto per esempio un materiale scintillante questo è il modo più facile di gestire le ombre ciò che vedo non è più quella generale che cambiamo là ma è quella delle mie luci di scena sposto la luce e cosa si può fare veramente Tempo e di quanto può essere utile per un disegnatore, quindi adesso questa luce è colore azzurro, magari la duplico e ne metto un'altra su quest'altra colonna. E quanto è ruvido esco dall'edit mode e sto ottenendo qualcosa di molto più interessante. Sì. E di nuovo anche verso l'interno e adesso escludo il gambe verso il basso scala al D però ho già un tavolo ovale la metto lì che potrebbe essere una candela sul tavolo e la coloriamo di, di, di un colore più rossastro e le, le righe nere dei bordi scurire di molto le ombre perché penso di poterle usare in un'altra situazione, do ok e premo cancella e, e ottengo già il mio punto di fuga. Il disegno, avete l'aiuto prospettico, l'ombra di una persona va a cadere sulla colonna molto molto più facilmente e, e, e soprattutto ne gioverà la velocità.